Perché c'è da combattere con quella che è la cultura cardiaca? E comunque, non ritengo che come strumento di democrazia e di attuazione delle forme di democrazia diretta, che ha a me stanno a cuore, il referendum sia lo strumento che Bisogna andare attraverso una modifica della macchina costituzionale, del modo di prendere le decisioni, perché ci sia una maggiore confronto tra amministratori e amministrati e questo non può avvenire a colpi del referendum, va fatto tutto il centro all'interno della struttura forma di consultazione e partecipazione che attualmente a livello comunale non ci sono. Consigliere Giuseppe Grazie Presidente. Ma io volevo fare due osservazioni riguardo gli interventi di Simi che ha menzionato questa, uh, questi cantoni primitivi in cui si alza la mano per votare uno dei cantoni un altro um, posto dove si alza la mano è il senato italiano quindi possiamo fare questo paragone poi volevo elencare alcuni dei paesi in cui oggi c'è è stato attuato il referendum deliberativo che sono Norvegia, Danimarca, Svizzera Baviera Oregon, Baviera include Monaco, non stiamo parlando di cittadini, non stiamo parlando di Dobbiaco o San, San Candido, l'Oregon, la California, il Canada, la Nuova Zelanda, quindi diciamo che sono tutti questi paesini un po' di, di frontiera, no? capito? Questa discussione che viene fuori in continuazione sul forum poteva essere fatta come osservazione, si poteva continuare la discussione e si poteva mettere tra le osservazioni il fatto che, come hanno fatto altri consigli di zona, che il quorum poteva essere eh, elevato o eh, si poteva fare una, una, una valutazione di, eh, diversa riguardo a questo. In realtà i temi importanti che sono stati eh, portati avanti durante la discussione nelle commissioni sono stati sempre in paragone ai referendum nazionali e... Ehm, e il, il fatto che eh, cioè, serpeggiava questa paura di dare ai cittadini la possibilità di intervenire sui, eh, sulle decisioni dell'amministrazione, qui stiamo parlando di amministra amministrazione di Milano, per andare incontro ai, uh, ai problemi e avrebbe causato l'inserimento di questa modifica allo statuto, sono stati esclusi sette eh, argomenti molto importanti proprio per non ca causare imbarazzo al, allo statuto e eh, si parla quindi della, della variante del, del PGT, di, di tasse co e, e contributi, tutta una serie di argomenti che sono stati presi anche in accordo con eh, su spunto dell'Associazione Nazionale eh, Comuni Italiani. Uh, alcuni interventi parlavano addirittura di campagne elettorali da, de, uh, attraverso le quali i, i, i partiti si, si prendono soldi, diciamo. si fanno confronti ancora con, con, i, con i referendum nazionali, poi facciamo paragoni con uh, uh, la proposta viene paragonata a petizioni, a, a referendum consultivi, quando sappiamo tutti che le nostre, le nostre, i nostri pareri vengono continuamente ignorati, quelli che escono da questo Consiglio di zona vengono continuamente ignorati. Parliamo del mercato di piazzale Lagosta, parliamo dell'anagrafe, parliamo del PI Moneta, parliamo delle vasche di, di, di Senago, parliamo della Romonza, parliamo di una serie di cose che gli assessori ignorano continuamente. Quindi proviamo a girare la. la l'affermazione fatta dalla che mettiamo in, in, in contrasto la, la, il programma elettorale di questa amministrazione con, con quello che viene eh, proposto dai cittadini in realtà si può vedere l'opposto cioè quello che non viene definito da, dall'amministrazione e che poi viene fatto durante l'amministrazione la, la, la, la, la, stessa crea problemi ai cittadini perché? Perché se io vado a costruire un'autostrada un di 14 corsie su una, una, una, un paese come Paderno Lugnano. Non la, nessuno me l'aveva detto durante il, eh, il, il, programma il programma elettorale di, di Pisa Via Che qualcosa, questa cosa che io aveva costruito. Eppure è quello che sta facendo, poi, quello che è, successo, quello che è stato eh, menzionato, in continuo sono stati questi, questi ehm, contenuti del tipo. Io credo sia pericolosissima la china dell'opposizione del Movimento 5 Stelle, dobbiamo stare attenti che alcuni temi non vengano presi in mano ad una minoranza di cittadini e questo è il pericolo serio che io vedo per le istituzioni e paradossalmente per la tenuta democratica di un Paese. Questo è un consigliere che ha durante le commissioni ha eh, esposto il suo pensiero su un referendum amministrativo. Strumenti di questo tipo fanno leva sull'intento di stimolare una partecipazione dei cittadini, una captatio benevolentia che può però nascondere insidie molto pericolose. La democrazia diretta, obiettivo celato dall'introduzione di questi istituti, postula che è una partecipazione diretta dei cittadini nella politica e quindi non attraverso una rappresentanza. Questo postulato prospetta una maggior aderenza nell'azione politica rispetto a quelle che sono le proiezioni valoriali e che in senso lato politiche del corpo elettorale, in questo modo bypassando quello che è il giudizio che avviene di norma a fine mandato. Cioè, sono continuamente giudizi di, di referendum nazionali, qui stiamo parlando dell'amministrazione Milanese e del fatto che i cittadini non possono partecipare, non possono partecipare, non li vediamo più qui perché non possono partecipare, perché quando fanno raccolte firme finiscono direttamente nei cassetti dell'amministrazione. Concludo. Quindi quello, la proposta era, era uno strumento che va a, a complementare quello che oggi già è presente nel, nel, negli strumenti dell'amministrazione milanese. Questa era la proposta, grazie. Allora, io ho partecipato a abbastanza devo dire che il testo si sia la proposta di politica che tramite il filone dei personalizzati questo decisamente di più di contrario sicuramente mi dispiace che non si è questa posizione però il discorso della ragione, più che altro ma l'hai letta? Eh, ho detto che l'ho detto, d'altro ho anche argomentato abbastanza le ragioni per cui ero contrario e magari sono ragioni opinabili, sicuramente lo sono, però ecco, liquidare il dibattito che c'è stato come qualcosa di eh, superficiale o qualcuno ha detto chiacchierata farlo ecco, mi sembra francamente liquidare eh, nel solito modo eh, aggressivo e pressoistico quello che invece è stato un confronto eh, onesto e eh, d'altronde se la maggioranza di quest'Aula la pensa diversamente da una minoranza bisognerà bisogna una ragione. Certo che l'espressione che ritengo ancora in quest'Aula ci siamo stufati di seguire il buon senso della gente, se non dato lascia trasparire quella che è una frustrazione da parte di qualcuno di non riuscire a sudicere, malgrado l'entusiasmo, e dall'altro lato però eh, sì, eh, esperimenti... terrorizza, perché può terrorizzare, perché eh, ci siamo stuffati di seguire il buon senso della gente e allora cosa dobbiamo temere? Che si arriverà alla violenza, alla forza, alla, alla percezione, percezione. Un... Eh, la, della gente, quindi i cittadini, i cittadini che contestano che eh, si lamentano di loro stessi del fatto che eh, si appellano al loro buon senso, insomma di termini, sinceramente che non ha niente a che vedere invece con un dibattito franco che anche stasera che si è svolto in quest'Aula. Io riconosco il valore delle espressioni che sono state usate questa sera da parte dei colleghi che in modo diverso hanno sostenuto questa, questa reazione del Presidente e Io vi ho solo alcune critiche che mi sono state rivolte senza dover eh, ripetere quello che ho già abbondantemente eh, dichiarato nelle due commissioni, nei quattro interventi nelle due commissioni. Allora, sul discorso dell'articolo 75 della Costituzione è chiaro che è un rimando, perché evidentemente le norme, le leggi e poi le norme attuative devono comunque conformarsi in termini di principio concentrativo della Costituzione e se quella sentenza del 2004 ammette, riconosce, abilita i comuni a istituire referendum senza il quorum, dall'altro lato però qua si sta parlando di una peculiarità, non può assuntivo che ha un valore non vincolante, che non produce effetti necessari sull'amministrazione, ma qua si parla di un'attività concorrente, paritetrica a quella del Consiglio Comunale e che quindi deve essere strutturata in un certo modo garantistico, qua si vuole, ci si vuole possessare di tutte le libertà che concede la facoltà di eh, un referendum costruttivo, quindi non è vincolante ma tanto, tanto, tanto forza cogente a quelle proposte cioè, è chiaro che però dicono che è uno squilibrio e allora anche chi dice che bisogna fare una riforma un po' più ampia e non soltanto di uno scopo comunale se si vuole introdurre un istituto di democrazia diretta di questo genere ha ragione io perché sono contrario eh, a questo tipo di democrazia diretta e mi sono anche credato eh, non eh, come dire, a personaggi sconosciuti, eh, anche a dei pensatori e delle dottrine che hanno fatto la storia del pensiero occidentale, so, possono piacere o meno, ma comunque c'è una base, c'è comunque una formazione, c'è una tradizione, non sono chiacchiere, sono opinabili, contestate, possono essere superate per carità, però per la formazione che ho avuto, sinceramente, amo queste eh, dottrine e credo che comunque hanno consentito un progresso dell'umanità perché eh, credo che prima che queste dottrine, come dicevo, si affermassero, la gente stesse vino bene. Sopra eh, che ci possiamo sempre migliorare, non c'è dubbio eh, quindi una, eh, una eh, produzione normativa concorrente e che però è priva di quelle garanzie fondamentali che invece ci assicura lo svolgimento in aula di un dibattito e quindi quella produzione di diritto. Pensiamo soltanto alla funzione che ha un segretario comunale di garantire la legittimità di un atto, se si fa uno di un referendum deliberativo. E eh, chi è che poi si assume la responsabilità di quell'atto? Chi se l'assume? I singoli elettori che non sappiamo come si sono espressi? Hanno preso. Il Collegio dei Garanti, non credo mai che il Collegio dei Garanti si assumerà una responsabilità del genere, tanto più che un organo eletto, nominato da un Consiglio Comunale e che ha fatto un esame per poter essere abilitato a quella funzione quindi ci sono una serie di politici di... se e politici e brevini, quindi anche per queste ragioni devo dire che sì, la proposta è debole, sì, sì, è, è debole. allora se si fa un discorso anche nazionale sì, che riguarda eh, la partecipazione dei cittadini, allora sono disponibili del d'altronde come è stato anche detto, il mio partito, devo dire anche i partiti della maggioranza, perché conosco io poi anche magari altri partiti. Si eh, sono prestati storicamente eh, a favore dell'istituto referendario a livello nazionale, perché a livello nazionale si sono svolte grandi battaglie che hanno coinvolto la popolazione, ma anche a livello locale. Eh, quindi non c'è un pregiudizio nei confronti del referendum, c'è il riconoscimento che questo ordinamento, così come è fatto, così da ristrutturato. Ehm, stabilisce delle proporzioni tra l'esercizio della democrazia attraverso la rappresentanza e l'esercizio della democrazia attraverso le fonti di dirette, senz'altro come dice secondo me tutti i partagenti in relazione a vantaggio eh, della democrazia rappresentativa, dopodiché eh, se si vorranno fare delle proposte la sede opportuna che non è il Consiglio Comunale, ma nel Parlamento per introdurre un nuovo modo di concepire la copartecipazione il processi decisionali da parte dei cittadini, ci confronteremo in quella sede però per favore non si tacci che c'è stato in quest'aula e gli interventi che hanno fatto i consiglieri di prestapodismo, di superficialità o addirittura come è stato detto eh, adesso vado a faccio la memoria eh, depositaria dello status quo ah, per favore, non è proprio questo Sì, infatti Provevo. per le videoriprese ero il primo davanti a tutti no, io non è dibattito comunque i miei interventi sono sempre stati tarati eh, cercando di, eh, di rispettare vuoi, quelli che sono i desideri con le note di eh, bisogna, cioè, i desideri sono importanti, eh, stimolano la fantasia, eh, l'idealità è fondamentale, ispira la nostra azione, magari non confrontarci con il reale, e come diceva lei che faccio uguale la ciò cioè che è reale e nazionale, non è un'iniezione quello che sto dicendo, bisogna assolutamente stare con i piedi per terra. Si emenda, si modifica, si fanno passi avanti, ma non è certo la proposta eh, più fantasiosa, eh, magari è fascinante a parole, che si afferma. Eh, bisogna essere prudenti e soprattutto bisogna studiare. Grazie, bravo consigliere. Dici pure un po' come in Canada, un po' come in Francia, un po' come in Padania. Grazie. Io, in lato, intanto, condivido gli interventi che ci sono stati da parte dei consiglieri che, hanno, che sono intervenuti per esprimere la posizione messa a maggioranza nella, nei lavori della Commissione perché ritengo che siano al di là del lavoro svolto egregiamente dalla Commissione, dal Presidente e dal Vicepresidente che hanno permesso di discutere di confrontarsi rispetto alla tematica detto questo io penso che L'espressione di democrazia o il valore della democrazia non è che ce l'ha qualcuno e altri no, la democrazia dovrebbe appartenere a tutti e la democrazia si appartiene a tutti: e anche quella di capire quando è giusto fermarsi e quando un confronto a capire che non è sostenibile quello che a tutti i costi si vorrebbe portare avanti. A me poco importa che mi si faccia notare che nelle altre zone è stato approvato, perché l'ho letto, perché so come è stata la discussione nelle altre zone e quindi non ho bisogno di qualcuno che lo ricordi è libero di esprimersi si votare come le più opportuno non vuol dire che loro hanno ragione noi io, io la dico così si può anche sbagliare nelle altre zone anche qui non credo proprio non credo proprio per un semplice motivo che, per un semplice motivo che i punti, gli articoli cardini della proposta erano l'articolo 11 e l'articolo 12 allora, se sull'articolo 11 e l'articolo 12, soprattutto sul 12, si è espresso parere negativo, voleva dire, e la dico alla un po' proprio gentile, avremmo perso solo del tempo del denaro pubblico, come qualche volta avete ricordato all'articolo 5 Stelle, se noi fossimo andati avanti nella discussione con altre commissioni. Perché mi ricordo l'articolo 12 il 13 e il resto era inutile discuterli, ma non perché non sono importanti o altro, perché l'articolo cardine che teneva in piedi la proposta era quello lì, punto, non perché ci sono antipatici nel Movimento 5 Stelle o perché i cittadini che hanno proposto la, hanno avanzato la proposta, ma perché è così, cioè se io tolgo il fondamento di che cosa devo discutere? No? Altra questione. I cinque referendum che è stato detto, uno ha prodotto un risultato, ha prodotto l'aria C con tutte le conseguenze negative che secondo me non sono, no? però ha portato a che cosa? Un risultato che è stato approvato con la partecipazione democratica dei cittadini milanesi ai cinque referendum, poi uno o tutti o in parte sono stati attuati o meno, ma così è. Allora la democrazia c'è, non è che la democrazia non c'è. Altra cosa è dire che la democrazia è solo quando si toglie il quorum e quindi io posso decidere con i voti che possono servire per far passare un referendum e decido anche su quella che è la, la macchina amministrativa. Allora se si vuole scambinare la macchina amministrativa eh non ci siamo per quanto che riguarda la comunista non ci siamo perché la macchina amministrativa io, io ho conosciuto cioè più che conosciuto ho sentito che è stata distrutta in altre maniere come è stata distrutta anche la democrazia e non vorrei che quel percorso porti ancora a quella distruzione di democrazia che c'è stata quando ci portano quindi Sarei molto attento quando si parla di togliere il pollo e di togliere che tutti possono decidere quello che è, perché non può funzionare così. Ci sono delle regole che vanno rispettate. A furia di modificare le regole prendendo il tempo di qualche ciò. A furia di, di, di modificare le regole, basta vedere dove stiamo arrivando con la modifica della Carta costituzionale, la migliore Costituzione al mondo da quando è stata fatta. Quindi attenzione, non non altra cosa in merito in merito anche alla questione che è stata sollevata rispetto all'intervento che feci in commissione vorrei far notare l'ho detto lì e lo ripeto qua vorrei far notare che nel regolamento al decentramento i cittadini della nostra zona come in tutte le zone non è che questa è diversa da altre se vogliono inviare un referendum devono raccogliere 500 firme 500 firme non sono tante, no? su una popolazione della zona di 170.000 abitanti. No? Allora, io ho fatto il ragionamento che se noi dobbiamo arrivare alla città metropolitana e quindi bisogna anche intervenire su determinate modifiche strutturali, non possiamo pensare che adesso cancelliamo tutto, colpo di spugli e mettiamo a posto. No, non funziona più città sarebbe un passaggio molto negativo se facessimo quell'operazione. Altra questione. Se, se noi vogliamo, come è stato detto sul GDP, tutta una serie di cose, e anche questioni locali, è stato citato il mercato di piazzare la costa, se si voleva, si poteva inviare un referendum per quello di 500 firme in zona e poi si sarebbe sentito lì perché avrebbe potuto portare sì o no al referendum e lì ci saremmo contati e avremmo espresso la nostra, eh, nostra posizione ma questo non viene fatto il fatto che, per fare cosa? il fatto che quando vengono i cittadini non è colpa del, del quorum o dell'articolo 10, dell'articolo 57, dell'articolo 95 il problema è che se, cittadini, se i cittadini non vengono è perché ci sono sicuramente anche degli errori da parte di chi governa, di chi amministra la città in generale, maggioranza o opposizione, ci possono anche stare quegli errori, ma soprattutto è perché, non perché la gente qui non conta o non viene fatta contare qualora fosse presente, perché non è così, e siccome tutte le persone, tutti i cittadini del, del pianeta non sono tutti uguali con lo stesso stampino, ci sono anche persone che rispetto a un, un ingranaggio che si, che si ferma o che rallenta sono anche coerenti nel criticare e nel chiedere che quell'ingranaggio riprenda a camminare come si deve altra cosa è fare fare forzature con le forzature torniamo indietro di oltre 40 anni, 50 anni se qualcuno vuole questo allora deve anche uscire allo sbaraglio deve anche dire qual è l'obiettivo vero che secondo me non è ancora stato espresso fino in fondo con questi articoli che si chiede di modificare, perché sono articoli fondamentali non sono articoli così e nel momento in cui ci sono delle regole e dei qualecchi che non sono altissimi non sono altissimi forse bisogna far sì che il cittadino torni a credere nelle istituzioni torni a credere nella vita quotidiana delle istituzioni di qualche oggettura e si interessa un po' di più anche del problema indipendentemente se c'è un partito o un movimento che, se, che sposta come vuole perché non è così, quando ci sono i movimenti che sono divanti, oggi c'è un'iniziativa domani quel movimento muore, poi rinasce un altro tipo di movimento la politica non è fatta solo di modificare articoli fondamentali o altro è quello di portare la gente a contare perché è interessata alla vita politica, alla vita quotidiana, non è che io voglio il cittadino solo perché cambio l'articolo, non è così che funziona e allora bisogna partire dall'ABC del coinvolgimento dei cittadini e di portarli all'attenzione perché poi si possono anche pensare di cambiare gli articoli o quello che è la struttura, ma se noi pensiamo di partire dalla Z per arrivare all'A A e quindi appoggiamo eh, il ragionamento non andiamo da nessuna parte indipendentemente che su alcune cose possiamo pensare diversamente e su altre condividere io l'ho detto e lo dico. Raccogliamo le firme per migliorare la via, la, le problematiche della nostra zona con un referendum. Partiamo da lì, applichiamo quello che già c'è. Non andiamo a cambiare quello che è impossibile cambiare perché non è, ma è democratico ma perché antidemocratico e ci porta indietro di almeno 60 anni. Grazie. Eh sì, devo fare le, le proposte. Devo annunciare le, gli emendamenti. Devo enunciare gli emendamenti. Come possono emendamenti? Si può emendare? Osservazioni? No, allora. Intanto, come già nell'intervento precedente, io chiederei che il presidente Mediolago allora, la prima richiesta sarebbe, visto le osservazioni fatte, di ritirare la delibera portata in consiglio visto che il lavoro è stato incompleto. Secondo, eh, ci sarebbero delle inesattezze che ovviamente spero che eh, il presidente Medolago vorrà togliere, quindi oltre al, cioè, che non si dica in una delibera che ci sia c'è stata la lettura degli articoli modificati, perché non è assolutamente vero, così come si corretta quell'orrore quell accertato anche dalla dallo Consolo quando si dice quorum ragionevole di firme ma sta, sta proponendo qui gli emendamenti? no, questo è so, qualcosa che sì, d'ufficio sì. dovrebbe correggere il Presidente della sì, Commissione ma lei sta intervenendo perché ha chiesto che eh, gli emendamenti sì. motivo per cui gli ho dato la parola ho no, che, questo, questo, mi serve, sì. questo mi serve, questo mi serve se, per giustificare gli emendamenti che devo proporre e devi pure scrivere certo. sono già scritti So. no ma puoi andare a casa prima ne nessuno senti la tua presenza consigliere la terza proceda come dicevo nell'intervento precedente è incentrata sul, sulla normativa attuale che non, non si capisce cosa centri con la proposta di iniziativa popolare quindi correggere anche l'attività legislativa, non so se, se lo sta segnando... E' okay. così come togliere il riferimento alla Costituzione dal momento che si tratta di un atto politico ma non di qualcosa che si appoggia al, alla uh, Costituzione, per cui la prima richiesta è quella del ritiro della delibera, la seconda è quella di intanto... Uh, Dire nella delibera che gli unici punti discussi e quindi rispetto a cui si dà parere sono gli articoli 11 e gli articoli 12, altrimenti si sta dicendo il falso, per cui, poi, quindi, sul testo, oltre ad diciamo, aggiungere la questione che sono stati trattati soltanto gli articoli 11 e 12, verrebbe così, cancellare oltre quindi alla lettura degli articoli modificati, come già detto. Non so se ha sotto mano la, la delibera, sarebbe il secondo capoverso dalla quarta parola. Poi sostituire dal capoverso 2, riga 2, dalla paro, dalle parole dal quale è emerso che lo statuto, fino a finire al capoverso 6, riga 4, che termina con «giuridica». Questo verrebbe sostituito con la Commissione ha analizzato e discusso in dettaglio gli articoli 11 e 12 e non ha trattato gli articoli 13, 14 e 15. Come considerazione generale, ritiene che dovrebbe essere previsto un quorum relativamente alla validità della consultazione referendaria. Ed infine, altro emendamento, sostituire riga 2 carro verso 7 negativo o positivo allora, se, Beh, allora, se, scusi, se devo fare io la proposta la, la faccio metano, perché, la ovviamente no, siccome era una proposta non rispondo alle considerazioni di Tucci perché appunto non sono io il relatore consigliere no. no è già intervenuto? No, non sono costruito dei lavori, mi scusi, si è meglio una delibera, non una reazione la relazione conta fino a un certo punto quello che conta sì, è sbagliato è a casa mia e a casa di tutti gli altri fa' tardi tagliabura questo c'è No, eh, condivido perché io più volte ho sollevato la questione che le relazioni dei presidenti di commissione non possono essere emendate, perché sono relazioni che vengono scritte altra cosa è la delibera di, di altra natura ma le relazioni dei presidenti non possono essere mentali, dopodiché a me piacerebbe anche prendere in visione quello che consigliera terza, il capogruppo Alterza, terza, ha scritto perché intanto non mi aspetto e non voglio da lui ovviamente le risposte perché io ho parlato a tutti, ma è il presidente della Commissione che se osserva nel mio avvento eh, delle inesattezze potrei colleghi dove io potrei forse aver sbagliato ma ripeto che le parole sono consentire grazie presidente ma io mh, volevo solo dire correggere la mia volta eh. Eh. Poi, chi segue eh. la condizione del centramento che ha trattato argomenti a volte magari non stimolanti sa benissimo che quando c'è da leggere una marea di articoli io mi avvalgo delle capacità del mio vice la stessa cosa è stata fatta con gli articoli 13, 14 e 15 quindi il no. dire che non sono stati eventi, no non è vero ma è una Così consigliere la terza mi sembra che io nei suoi confronti sono molto molto scusi ah, ma abbiamo la registrazione delle due commissioni io mi ricordo benissimo che ho dato la parola okay. al, al vicepresidente Rossi dicendogli appunto che lui a seguito della sua capacità recitativa gli avrebbe detto in maniera corretta rispetto a me che probabilmente avrebbe fatto addormentare gli astanti e questo è Ecco, quindi, dopodiché, per quanto riguarda i, i, le altre cose, sono già state dette in linea di massima da tutti i consiglieri. Quando è caduto l'articolo 12, è chiaro la ruota, sono caduti tutti gli altri. Io, come Presidente Commissione del de, de Cittamento, se vi ricordate, io ho cercato di far parlare tutti io non ho cercato di imporre diciamo, il mio parere e quello del mio vicepresidente. La decisione che è venuta fuori non è nient'altro che l'espressione della maggioranza dei partiti che erano presenti e quindi siccome la maggioranza dei presenti aveva espresso un parere negativo, a mia volta mi sono messo a esprimere un parere negativo. Non è che io devo sentire il parere dei commissari, non posso, visto che la mia commissione non è una di quelle che ha portafoglio primo di un cittadino, deve sentire è partecipazione e quindi deve sentire quello che dicono i consiglieri e poi portare avanti un discorso che nella maggior parte dei casi può coincidere con, con quello che eh, il è il pensiero di presidi e eh, ritiro la presidenza della delibera, mi spiace ma non se ne parla neanche poi volevo concludere con come si usa dire in certi casi the last but not the least è vero, è vero quello che, che simpaticamente ma ha posto fatto il consigliere Tagliabue della un'ipotetica dell denuncia però nonostante questo io la seconda commissione lo faccio lo stesso come direbbe preferitando vero Marco? ecco qui però il compenso è stato sostituito egregiamente dal consigliere Pucci ecco quindi, quindi, quindi queste sono le mie conclusioni grazie grazie presidente eh, presidente Donato, mettiamo in votazione consigliere la terza è già intervenuto per sì, sull'ordine dei lavori stiamo mettendo in votazione gli emendamenti che sono stati presentati ah, Vita, eh, volevo solo dire che appunto cioè, si sta emendando eh, una relazione visto che il consiglio è sovrano non capisco cosa ci sia di strano a che una relazione di presidente non si emenda Presidente Medolato, assolutamente, ripeto e confermo, le legislazioni ci sono, no? gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati letti. Se vi piace mentire, dire bugie, questa è la vostra democrazia. La votazione è poi la richiesta di ritiro. è sì, la votazione. emendamenti, eh, no. sì, sì, sì, sì. sì. sì, sì. È un unico modo. Ah, Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 2 e contrari 29, sono di 0 e Mettiamo in votazione la richiesta di ritiro. Quello allora, lo lo decide il Presidente, il Presidente della Commissione, il della Commissione, il Presidente funzionano le larghe io sono la eh? è vero che non la è vero che facciamo la scelata è si la fine alziamo la mano come è il computer si sta ribellando è il computer che si sta e allora ne ho assistito a cosa, noi due qua sta 39 Rossi e Dino Rossi siete riusciti a far saltare tutto il piano di votazione voi sono le larghe intese anche i computer si mettono si per il posto ma non possiamo fare la votazione per il proposta oh. oh. <ride> di delibera chiudiamo la votazione 233 favore per cui non sarebbe a sentire 0 mettiamo in votazione la proposta di delibera non è vendata è in fase di votazione chiudiamo la votazione presenti 33 favorevoli con 31 contro il 2% approvato passiamo al punto numero 5 mozione relativa a questo versante al testo 15 la parola al primo firmatario Andrea Pirini grazie Presidente per dirlo dopo il reclamo bravo Ciao grazie. Probabilmente la mozione è stata presentata durante la seduta con cui abbiamo approvato le opere di organizzazione primaria relative al corpo di programma relativo alla BICOCCA particolare alla di testa, perché vorrei ricordare che nel eh, contesto, eh, contesto eh, che abbiamo eh, dominato eh, abbiamo servizio, provato, eh, in sono caso. previste delle opere infrastrutturali che riguardano il proprio, uh, sono eh, riguardo le in intersezioni di Alessandro, Angolo Vian di Salvo e di Alessandro Vecchia, in particolare l'incrocio di, di, di Alessandro, Angolo Vian Salvo è previsto la uh, formazione di un nuovo incrocio con semapolitazione, passaggi pedonali eccetera mi pare anche, mi pare che c'era anche la posizione in mezzo di un spazio abitato, non a però comunque quello che sono sicuro è che il progetto che abbiamo qui approvato riguardava so, la messa la fattore di struttura di Dopodiché da qui a dire che domani si è fatto il lavoro evidentemente non fa il mare, però mi sembra di aver capito anche che se al dispositivo della mozione si chiede di approntare con la massima urgenza un, un progetto di messa in sicurezza del tratto di strada segnalata, che è esattamente quello che abbiamo provato 15, 15 giorni fa, se non sbaglio, eh. possiamo andare a controllare l'amministrazione è stata fatta con questa sera in cui poi ci progetto, era progetto penso e eh. lui chiedo di, di ritiro e anche riguarda l'apportare con massimo gente lo se vuole fare una mozione un'altra mozione in cui si chiede un progetto il sono a farlo va bene, cioè, per mettiamo tutti insieme a farlo però in realtà l'amministrazione da parte sua ha già dato un suo contributo il, il, il no, no, no, Grazie, Grazie. Pronti, Presidente, solo per dire che eh, del Presidente Lucassini, eh, se il proponente non richiederà la, la, la deriva, penso è, è la mozione sull'altezza che in tutta evidenza, non sarà in disaccordo visto che l'abbiamo non ci sono altri interventi mettiamo quindi in votazione la mozione 20-27, di 9, contrario 0, 18, approvato. Passiamo al punto successivo, mozione relativa alla composizione della Commissione dell'Ambiente, la, ambiente, la di del servizio, la pianificazione del servizio, la pianificazione del servizio, la pianificazione che servizio, la la terza. del servizio, la pianificazione del il la eh, grazie Presidente. L'oggetto di questa mozione è la convocazione di una commissione ambiente relativamente al torrente Sele, Sole e Vasche di eliminazione di Senago. Eh, è breve, quindi do letture, si chiede agli assessori Marani e Granelli se corrisponde al vero che l'amministrazione di Milano abbia deciso di stanziare un fondo per contribuire alla costruzione della vasca di dell laminazione del Comune di Senago. se ne chiede riferimento all'eventuale delibera e determina. Si chiede alla Presidenza del Consiglio di Zona 9 e alla Commissione Ambiente di convocare una commissione invitando i tecnici del Comune di Milano che hanno eseguito le valutazioni al riguardo per un confronto con la cittadinanza e i consiglieri di zona. A tal proposito volevo diciamo, aggiungere un, un commento. La vasca di nominazione di Senago, che insomma con lo scolmatore che è il, quello segnato in rosso, in pratica è stato detto prima, avrebbe fermato negli ultimi dieci anni, cioè tre delle sondazioni degli ultimi dieci anni avrebbero comunque allagato Milano e anche in questo caso, chiudendo, nel senso, considerando quello che c'è a valle dello del canale scolmatore, eh, negli ultimi dieci anni almeno una volta si sarebbe comunque allagata a Milano, per cui, niente, era per, appunto, dato che il Consiglio di zona 9 è proprio in piena zona 6 sono interessato all agli all all allagamenti, sarebbe opportuno che i tecnici del Comune di Milano venissero a spiegarci cosa stanno facendo, grazie. Grazie. No, su, questa, su questo argomento devo dire che condivido le preoccupazioni sé dei cittadini di Senato, ma non solo, perché è un problema che non può essere risolto in quella maniera con la costruzione di Vasche uh, a Senato solo per perché poi il problema non si vuole affrontare qui eh, a Milano e nei comuni che, che stanno dopo la mia vita privata. Credo che una risposta è giusta e che è importante verificare se c'è stato o meno questo stanziamento perché anche Dovendo se fosse così, avendo stanziato dei soldi per andare a creare un, un disagio, un danno ambientale, quello che sarà, quello che si potrebbe evidenziare in un altro comune, è un errore perché non è così che, che si risolve. Però, detto questo, sarebbe importante che. E qui sì c'è da fare una battaglia di, di rispetto e di anche di diciamo, alla, alla, alla democrazia. Perché credo che su una partita come questa, dove a Milano e soprattutto in questa zona, si è combattuto molto per il risorto grande del Seso e per le sue esortazioni che creano grossissimi problemi ai cittadini. Sarebbe stato opportuno ragionare con l'amministrazione e con gli assessorati di competenza il perché eventualmente di uno stanziamento di quel tipo, che cosa spingeva questa amministrazione a sostenere un progetto di costruzione delle vasche fuori dalla, dal comune di Milano, poi ci possono essere le motivazioni valide e allora si può anche capire e ragionare. Io credo che, penso, non, non ho la verità in tasca su questa soluzione, ma io credo che si sia voluto trovare la soluzione peggiore in un, in un, in un posto che è fuori, piuttosto che cercare soluzioni alternative all'interno della con alcuni interventi che sono stati fatti negli anni, si può dire che le esondazioni nel quartiere di Prato, così quando ci sono, ci sono forti, ma con alcuni accorgimenti e con alcuni interventi, la, diciamo che le esondazioni più forti arrivano verso il piazzale perché è l'incontro con un, un govito. Dove c'è il, il ponte di Vialfiordes. Però credo che intanto andrebbero fatti anche interventi di, di pulizia e svoltamento del, del fiume del Serio. E poi bisogna fare una politica dove la si finisca con la cementificazione, che è quello che poi crea i problemi, dove la natura giustamente, la natura fa bene a riappropriarsi nei suoi spazi. Il problema è che poi lo fa creando problemi alla nostra, ai cittadini e ai vantaggi. Quindi credo che sia opportuno intervenire in maniera diversa perché l'incomunità dei cittadini non può essere a vantaggio del profitto di chi vuole cementificare tutto e qualsiasi angolo può di togliere anche un po' di verde e altre cose che possono creare miglioramento prendere più invisibile la città. Quindi io condivido questa mozione e voterò a favore della mozione perché è una battaglia giusta, che non solo qua a Milano, ma seguendo, avendo informazioni anche da parte di Senago, perché ci sono compagni di fondazione che stanno lavorando e stanno seguendo anche i lavori del comitato fantastico e quindi sono informato e ritengo che la battaglia sia giusta per tutti i cittadini non solo di Senato ma anche per i mari. Grazie. Una volta che stimata, no, Allora, premetto che la richiesta è più legittima e che non ho nulla in contrario a una cosa, si devono però precisare altre cose intanto in mi informo che sono in contatto con l'assessore all'ambiente di Senago, per cui eh, un rapporto c'è, un contatto con quanto meno è nuovo, è nominato recentemente quindi eh, anche lui ha tutto l'interesse di entrare in contatto con il consiglio di zona 9 quello che vi perpugniamo un po' è il fatto che noi come consiglio di zona portiamo un po' poco sulla decisione finale, il nostro peso è relativo, la decisione deve comunque essere presa a livelli anche più alti del Comune di Milano, perché si parla della regione sostanzialmente, quindi è forse utile portare il confronto a un livello sopra il nostro pur pretendendo giustamente la partecipazione nostra. Quindi, di che si tratta di un'assemblea pubblica, che permette la corrente, informare, approfondire e sentire le varie proposte in gioco o possibili, cioè, nulla da eccedere e Entrare nel merito del singolo progetto, del, del, della singola proposta ovviamente solo a seguito del confronto e della conoscenza dettagliata del progetto, questo può avvenire solo in un successivo momento, ovviamente per il confronto è la possibilità di entrare nel dettaglio quantomeno conoscitivo del progetto stesso. O del, e del, anche di una votazione tecnica che non ci compete direttamente perché non abbiamo probabilmente le competenze necessarie quindi sentendo anche relazioni esterne di personale che comunque non interessate direttamente alla proposta perché poter entrare al quadro molino ovviamente comunque nulla di contrario alla, alla richiesta, per quanto si compete ovviamente il Consiglio della la richiesta fatta agli assessori è rivolta a loro, perché risulta a me è che un fondo è stato predisposto, accantonato, 30 milioni di euro, per spingere alla soluzione del problema, non sul progetto in tale, anche perché non basta certo quella cifra a risolvere la questione. C'è un attentamento di 3 euro perché il comune intendeva in quel modo sottolineare l'essere pronto a portare, a, a portare avanti la, la questione che non rimanesse quindi solo a livello teorico ma per spingere la regione in questo caso a trovare un punto fermo e far partorire la relazione stessa. La, la, il confronto stesso su sul, sulla, sulle soluzioni, sulle possibili soluzioni. Sappiamo che esistono più proposte, l'assemblea pubblica può essere l'occasione per mettere quanto meno la conoscenza, portare la conoscenza alla cittadinanza. Poi vediamo, con, con l'assessore del Senato, stavano valutando la possibilità eventualmente di coinvolgere magari il comune per riportare anche la parte politica comunale di confronto. Ecco però con la nostra partecipazione, visto che è direttamente interessati alla soluzione più che tecnicamente alla proposta di quanto tali. Sì, grazie. Io eh, ricordo che inizialmente c'erano dei dei consiglieri della maggioranza che partecipavano alle, a, degli, a degli incontri, a dei tavoli, quindi eh, almeno forse due anni fa, non so, poi non abbiamo più avuto eh, aggiornamenti a riguardo e mi chiedevo, vabbè, questo è solo una, un inciso così, eh, se, non, non più, se i tavoli non vengono più fatti o se siamo noi che non stiamo più partecipando. Eh, io credo che invece che... Eh, come Consiglio di Zona dobbiamo avere eh, il polso di quello che, che è questa problematica molto importante, sia perché vengono spesi dei soldi del, del bilancio di Milano, sia perché, appunto, riguarda una, una, un problema della Zona 9. Eh, noi abbiamo chiesto una commissione proprio per invitare i tecnici del Comune di Milano ma eh, sappiamo che c'è un comitato che, sta, che ha fatto delle proposte, un comitato che, che ha studiato la, la problematica e ha, ha partecipato a, a, a conferenze e a tavoli con, con la regione, credo con l'AIPO, quindi con tutte le, eh, le istituzioni coinvolte, eh, quindi eh, sicuramente loro saranno presenti e faranno anche un confronto tra quello che è appunto la decisione di, di Milano di partecipare con un contributo ma alla costruzione delle vasche proprio direttamente a quel progetto lì, questo è quello che a noi abbiamo capito, e questo comitato invece che uh, uh, ha, dei, ha, ha proposto delle, delle alternative credo valide e uh, meno costose e eh, che danno più sicurezza sicuramente eh, con un coinvolgimento di più comuni eh, non solo il comune di Senago ma i comuni eh, a monte della, di Senago che comunque sono sul seno quindi eh, non so, faccia, eh, per me è lo stesso assemblea pubblica o commissione l'importante è che ci siano i, i tecnici a cui si possono fare domande e con cui si possono, fare, si possono fare un confronto grazie Consigliere Firamano. Grazie. Eh, intervengo per dire che voterò a favore di questa mozione, anche se riesco eh, un po' le richieste agli assessori con la richiesta di una commissione, non di una, una commissione che è eh, un tema di grandissimo interesse e deve tenere informati al continuamente appunto sia le istituzioni che, che i cittadini per cui eh, voto a favore tenendo conto che io auspico che Comune abbia veramente deliberato così i soldi perché eh, la creazione delle vasche è uno degli elementi che sono la situazione e dunque, eh, detto questo voto a favore e poi grazie grazie Presidente Sini. Sì. No. sì, grazie. No, io volevo semplicemente fare un paio di osservazioni. Una relativamente al fatto che tutto mi sembra che questo sia già mosso anche con la segnatura che abbiamo fatto alla Galla un mezzo fa con i sessori e anche con mi sembra che allora. Era tutto, forse di, Senaggio, di, Senaggio, di, Senaggio, no? di Bresso, se non per cui, per cui, se, se è stato nominato un nuovo assessore al Senato, possiamo fare un po' un confronto. Probabilmente converrebbe fare in modo che, per esempio, io faccio un esempio: se facesse una commissione, magari in una sede potrebbe essere una cagata all'auditorium in cui partecipano anche gli assessori una che è un assessore potrebbe essere nostro invitando chiaramente no. il nostro comune di Milano, Milano. scusate il eh. no, nostro dal punto di vista geografico non so. no, lei, non so. scusa eh io no. sono no. di Milano per me è un assessore di Milano se essere un di e chiaramente inviteremo invece assessore o sindaco chi ha chi presso del comune di Senato però ci sono delle questioni che secondo me andrebbero un attimo non dico approfondite ma riguardate con attenzione in quanto ad esempio il comune di Senato medesimo ha fatto uno studio in cui di fatto alla fine dello studio fa una proposta alternativa alla vasca di Senato che fondamentalmente è la rimessa in ordine dello scolmatore nord-ovest per farlo passare da 25 metri al secondo di portata a 50-55 metri al secondo di portata e fondamentalmente la cosa più importante è che propone invece di fare una vasca da un milione di metri cubi propone di fare uno più vasche da un milione e di metri cubi la differenza è che invece che farne in comuni di Senago, vengono fatti in altri o in altri, un altro comune. Allora il problema è che chiaramente non è... La... diciamo questo, eh? cioè non stiamo parlando di una cosa strana parliamo di una cosa che può abbastanza normalmente. Bisognerebbe capire se magari possiamo anche incontrare anche gli altri comuni che potrebbero essere interessati dalla alla o dalle basse da un milione e mezzo. Perché il problema, come al solito, è che eh, se analizziamo approfonditamente la questione eh, con un'ottica, diciamo così, uso termine, intero obiettivo, quindi avvicinandoci molto al soggetto, scopriamo quali sono i dettagli di quel progetto e quali sono gli aspetti positivi, soprattutto quelli negativi. Se ci allontaniamo da, da, da, in una piccola osservazione usiamo un gran e vediamo la panoramica dall'alto probabilmente eh, vediamo qualcosa di diverso il problema esiste perché lo sappiamo quelli che non lo sanno esiste il problema probabilmente le masse di laminazione sono una risposta parziale per cui nessuno ha il coraggio nessuno ha ragione a mettere in discussione il fatto che uno scorbatore non basta io mi rendo conto che è una cosa non di il scenario ma non può dire. Ma guarda che c'è un progetto. Di... Sì, ma è un progetto accantonato. E eh, vabbè. lo eh, so. Cioè, il vostro comune scenario ha fatto pressione non parlo Ma, ma la la stessa, il vostro non è nostro, io sono di Milano, perché, ma io sono di ma ma Non è un problema politico, è un problema di, come dicevo prima, è un problema di campanile. È okay. un problema di campanile il problema è che l'acqua, siccome ha diciamo una, una particolarità tecnica molto strana, penso che cerca sempre di trovare un posto dove andare e chiaramente non ha anche lo spazio per una vanzata, sono capace di esondare allora, le vasche sono il posto parziale ovviamente perché? perché uno bisogna farle molto grandi per essere sicuri che al momento giù proprio l'acqua, due fanno a fare la protezione della protezione, evidentemente, molto più facenti per la protezione di un sottotitore. perché il sottotitore, lo si pulisce da solo, è finito, è chiudo. Ma magari è più semplice. Per cui, quello che chiedo è, durante, quando organizzeremo questo incontro, secondo me, valutiamo l'opportunità di eh, invitare anche, gli altri comuni potenzialmente interessati, perché se no facciamo un piano consenargo e poi risolviamo il problema perché lo mettiamo a lentate oh, sul senso o al sì, o, o a mondo da parte. E quindi si comincia la capo la prossima volta. Grazie. Eh, capo Capogruppo Melone, grazie. Allora, sono dire due cose. La prima è che eh, l'interesse è nell'avere nella un aggiornamento quali sono le soluzioni che mi sono in questo momento a livello di regione e quali sono le soluzioni che mi Mentre a quanto ho detto da Sini sì. non sono d'accordo sulla questione dello sfondatore perché creare uno sfondatore serve solamente a convogliare l'acqua in un altro posto dove si creano gli stessi problemi che diciamo, Se sì, a mare, ma ma mare, quindi allora ci vogliono altro che 5 eh, per miliardi eh, di euro per ma realizzare ma il canale io sono interessata a essere, essere aggiornata su quello che è stato le soluzioni che sono proposte e per capire all'interno delle soluzioni quali sono quelle che possono essere effettivamente realizzate tenendo conto dei costi e delle loro intenzioni grazie mille presidente Ah, sì, cerco cioè, di essere breve infatti in così vuoi che questa volta innanzitutto ringrazio il governo del per aver portato il tema in aula per uh, mi, mi sembra comunque positivo il discorso secondo me uh, rispetto a quello che diceva sostanzialmente il presidente Sini è delicato. Penso che io ho avuto la fortuna, nel secondo partito, anche ci stiamo occupando, anche, non al di fuori delle seduzioni, ancora insomma, dove, dove governiamo dove abbiamo la responsabilità, di coordinarci, perché effettivamente il problema è, diciamo, sia a nord di Milano, nell'asse del fiume nord, che anche, diciamo, dei, dei comuni che sono un po' reottosi dell'asse sud, diciamo, quelli Esattamente, quelli vicino al ah, Ticino, fai vedere la telecamera alla cartina perché sennò gli amici da casa poi non la possono vedere. E... <ride> Facciamo un servizio completo, no, a parte questo. Quindi, scena, eh. il punto secondo me è questo: sono d'accordo. Sul fatto che possiamo essere, come diceva il Presidente Motta, anche promotori, diciamo, nonostante la nostra esigua forza e le nostre esigue competenze, di un'assemblea eh, più che pubblica. Io proporrei un'assemblea per rimettere tutti gli attori al tavolo, perché spesso la cosa che ho notato, tra l'altro non l'ha detto, ma i tavoli non sono più stati convocati da Torine, c'è un po' uno stallo da questo punto di vista per svariate ragioni, poi bisogna mettere tutti i comuni, non solo quelli interessati dalle vasche di eliminazione, che io posso essere d'accordo con il comune di Senago e se ne una soluzione un po' tranciata, ma anche i comuni legati al Parco del Ticino che non permetterà mai il Parco del Ticino e border di quello diciamo, del Parco del Ticino di ricevere acqua. Eh, che non sia, se non cristallina, poco ci manca, quindi c'è un, un discorso di questo tipo con l'attenzione che, che, che dobbiamo avere del fatto che poi... scusate due cose, anche il parco delle regro vabbè che scusate, dai, adesso più, sì. ho, io da dovevo, eh, 40 secondi sì, io, è io, con due attenzioni. La prima che ci sono diciamo, alcuni comuni che hanno fatto ricorso al TAD sulle vaste denominazioni, quindi si riesca una sospensiva rispetto a questo e la seconda è che anche il parco delle Groane ha eh, deliberato che eh, non devono essere fatte vasche di laminazione di recente che non devono essere fatte vasche di laminazione all'interno del proprio territorio poi nel caso ci fosse un commissario può passare lasciare sopra tranquillamente questa decisione però secondo me ci sono queste altre Quindi noi diciamo, nel nostro piccolo possiamo fare una, un incontro istituzionale. Sulla Assemblea pubblica non potremmo dire niente di nuovo ai cittadini rispetto a quello che purtroppo gli abbiamo detto una mezza fanica, fa, anche per raccontare ci cioè, Per questo motivo noi ci, il gruppo del Partito democratico e se alcune proprietà, visto con comunque l'interesse del fatto argomento, si, si sta a Consigliere Abbiate. Grazie, cerchiamo di essere più rapido possibile. Eh, innanzitutto in parlo a questo punto non nel mio gruppo, la commissione non si nega a nessuno, credo che questa commissione si possa sicuramente fare, e credo possa andare nella direzione proposta anche dal capogruppo Indovino mettendo a tavolo tutti gli attori, eh, anche nella direzione del Presidente Sini che dice effettivamente se eh, noi siete d'accordo con Senago le mettiamo su un altro comune eh, che poi a sua volta fa le stesse scene di Senago. Eh, perché poi così è il minimismo eh, allo stato puro, questo quando si, un problema non, non ci tocca il ricino, da vicino, tanto l'acqua esonda riguardo e il comune non gliene frega assolutamente, niente, noi abbiamo un quartiere che fa soltanto regolarmente e va tutto bene. Eh, sono felice di sentire che l'India sta cercando di trovare un accordo al suo interno, perché dare la colpa alla regione per lo stadio non mi sembra proprio il caso, visto che il progetto è stato presentato allo Ster anzi no in provincia a Milano due anni fa dall'assessore Belotti alla presenza di, del presidente Podestà eh, la regione era pronta a partire tutti i soldi erano 53 milioni di euro che non erano sorprese erano per tutti i rischi idrogeologici connessi alla provincia di Milano eh, se poi dopo come il Comune di Senago è caduto perché per altri motivi e adesso il Comune ha deciso di Stoppare tutto, la regione si adegua anche alle richieste che arrivano dal territorio. Quindi, non vuol dire che era la regione che è in Si voleva andare avanti, certo che se dal territorio, se dal territorio eh, arriva un no, così deciso come quello del Comune di Senago a guida del PD, io chiedo. C'è, va bene. Visto che sì. avete detto che cercate di trovare una, una, una quadra al vostro interno, eh, trovatela poi dopo. Eh, Decidiamo in base a quello, però, scaricare la, la colpa su chi i soldi li aveva messi a bilancio ed erano pronti ad essere investiti per fare i lavori. Facciamo la commissione, li mettiamo a tavolo come fu fatto, appunto, in provincia Milano qualche anno fa. Era eh, a questa, questa tematica e cercare di trovare una soluzione. Si presta perché, però, c'è è andata bene. Sono due anni che a Sierra è tranquillo. Potrebbe capitare un'altra volta di ritrovarsi in una situazione di. Tre anni fa quando la linea gialla si è trovata con, una, con un vagone per fortuna in stazione con la merma che scendeva dalla sede. Alla... Eh, anche... Mettiamo in uh, votazione, votazione. votazione sta parlando, sta se la la per la la la un la L'ultimo punto andrà a discorso la prossima seduta di consiglio per mancanza del consigliere proponente, il consigliere Ferrari, quindi all'ultimo posto di consiglio del giorno la seduta è chiusa.